Beh, noi abbiamo, appunto, dicevo, abbiamo percorso della strada di passato e pensiamo che eh, sia necessario che, questo, che, che il dialogo che abbiamo allora avviato venga portato avanti. Io ho candidato in una lista con alcuni di voi alle regionali eh, a giugno. Eh, allora, quindi quali sono i temi che, che, che a noi stanno più a cuore e che ci sentiamo e che sentiamo la necessità di porre qui? Uh, il primo è quello che si collega al, al nomi, a, a, a referendum fin qui non nominato che ci, in che, che ci appresteremo in a votare questo punto che è il referendum uh, sull'autonomia regionale um, vorremmo puntualizzare che seppure um, crediamo nella necessità di passare attraverso l'autonomia, noi siamo molto più, più oltre l'autonomia. Noi tendiamo a parlare di autogoverno che per noi significa superare uh, un indipendentismo localista per diventare autonomisti in Europa. Una sinistra matura in questa terra, nel nostro Veneto oggi, crediamo debba abbandonare una prospettiva legata agli Stati nazionali. L'Europa, è lo strumento per combattere tutte le battaglie giuste che fin qui sono state evocate e che giustamente sinistra italiana ha uh, portato avanti e che si propone di portare avanti. Ma per portarle avanti veramente non può essere una sinistra italiana, deve essere una sinistra veneta e una sinistra europea. Questo, forse riprendendo dei termini di un passato certamente non lontano, è la scelta di un internazionalismo vero, a cui non possiamo più rinunciare uh, in questo momento. Quindi bisogna, a, a nostro parere, ed è una riflessione che proviamo a offrire a voi, sostenere un'autonomia vera dei territori, che diventi uno strumento per costruire una dinamica in cui i cittadini riacquistano potere quindi un'autonomia decentrata in cui non si va a costruire un nuovo centralismo veneziano in contrapposizione a un centralismo romano ma in cui i cittadini riprendono potere in cui i comuni riprendono potere in cui all'interno dei comuni si, riescono, si, si costruiscono delle dimensioni assembleari delle dimensioni di partecipazione per i cittadini e questo passo, il passo di questa autonomia deve essere il primo passo verso la costruzione di una realtà politica e di una comunità politica capace di muoversi autonomamente in Europa e di confrontarsi con le altre realtà europee che in questo momento stanno facendo la stessa riflessione, che sono nominalmente la Scozia, la Catalogna, la Bretagna, i Paesi Baschi e molte altre che sicuramente conoscete.